Sono Fabio Vettor della Ditta Impronta SRL di Brella di Piave, siamo produttori di serramenti in legno, legno, alluminio e alluminio e facciamo che l'installazione consegna installazione in cantiere. La nostra azienda eh, prevalentemente si occupa di serramenti per privati e diciamo che siamo su una fascia medio-alta per quanto riguarda la qualità. All'interno dell'azienda eh, utilizzavamo altri mezzi fino ad oggi però molto più onerosi e di, con dispendio di tempo. Abbiamo pensato a questa macchina perché vogliamo trovare una macchina che ci dia una certa affidabilità per quanto riguarda la sicurezza, innanzitutto per gli operatori, e velocizzare i tempi di esecuzione. Con questo prodotto ci troviamo a lavorare con operatore da solo senza bisogno di 3-4 persone magari per lo stesso intervento e totalmente in sicurezza. Eh, prima di questa macchina utilizzavamo altri mezzi che però erano, creavano delle lungaggini e dovevano essere gestiti da più operatori. Invece qui appunto possiamo lavorare un operatore da solo e eh, in massima sicurezza è quella la, la cosa più importante per noi. I punti di forza innanzitutto la velocità di esecuzione, quindi la possibilità di prendere in questo caso vetrate anche di notevoli dimensioni, da un carrello, da una cavalletta da vetri, posizionarle in banchi di lavoro e poterle gestire eh, anche nella rotazione, in modo tale da poter effettuare le varie lavorazioni che comportano certe vetrate. Inoltre con questo prodotto riusciamo anche in cantiere ad eseguire installazioni di vetrate con massima facilità e ehm, sempre rispettando le norme di sicurezza. Inoltre questa macchina è molto contenuta, quindi anche lo spostamento all'interno dell'azienda piuttosto che nel cantiere è facilitato dalla, da, questo, appunto, da queste dimensioni molto distrette.